Di la Giovanna, ma che la super tecnologica non riesce proprio. Ma no, lei dovrebbe uscire e rientrare perché rientra, secondo me non ha condiviso il video all'inizio. Ah, okay. Allora lei esce e rientra. Si sta sentendo, infatti ti ha sentito sì. Brava! Aspetta che mi casca. non mi casca. Lì. mi casca me succedano incendi qua vero Lorena no io ho messo sì, un, un contenitore per, per. Lorena vuoi vedere che facciamo gli incendi? No! <ride> in corso, ma ce l'ho fatta! Sì, chi, sei? chi sei? Cristina! Oh, Cristina Scalese! Ciao! Ciao, Cristina, Cristina, ah, Cristina, Cristina Scalese! Ciao. Ciao, Bruna! Ciao, Ciao Cristina! Sì, Cristina! completamente sorda, vi sento poco! ma come Marcina Palermo, Quella madoccia, no? La paloscia, spero che sia già anche la paloscia, siamo? come la paloscia? belle che siete! ecco come la bella Maricia, bella Paola, Paola, bella Maricia! Ciao! Ah, eh, ti stiamo chiamando perché non mi sei arrivata. Ciao. ho faticato a collegarmi. Ma, eh, non infatti non ti si vede, non so Ciao Leti! Oh grazie! La mia grazie. Ah, la ah, perderò ah, la augure. ah sì, ecco! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! E Paola dov'è? Stato Vina. Che bella Vina! Guardala! Signora È grandio, bellissima. Vina non era così. Ha la che è elegante, che... è, <ride> è tutta. No, Patrizia, che fa che a mettere è il video. Oh, su video. <ride> su casa cambiare. <ride> sì, pure io mi sono cambiata tutte quante tutte eleganti, e notare... ah, tutte eleganti. Tutte... Hai visto che quel bel bella candelabro d'argento? Ecco, la la patrizia <ride> No, non si so. Bella Paola chi dice Serena. Sì. Non mi risponde. Ciao no, Anna, so. Anna Giulia. Lorena. La Lorena non si sa. Giulia. Lorena, che bella, che bella. Lorena è concentrata. E la Paola c'è la Paola, è. Paola Palocchi è, è concentrata. Sì, c'è Paola Paloccia. Paola Paloccia, oh, dov'è? Sonia, che meraviglia quella torta! Sonia, eh, c'è la Paola! Non è la mia figlia, da non la mangia la Ma che andiamo il diavoli di alla torta? Non è possibile! Alessandra, ciao, come stai? Allora... Silenzio! Ciao, yeah, Francesca! Yeah, yeah, Paola! Ciao! <ride> Ciao Francesca! Ciao Maria! Ciao! ciao, ciao, ciao. ciao foto, Finita, Marina, sì. Ahora, madonna, ma quante siamo? Oggi comprato, siamo... 30! 30! 30! 30! 30. 30. 30. Ah. Ah. Mi, là, Take, ma come faccio a mettere il video? Sono Cristina! Cristina, devi mettere! Cioè, deve essere un... Cristina, guarda sul basso! Cristina, devi uscire e devi cliccare che vuoi il video. Ciao, ragazze, sono tornata. Ciao! Oh, no. Maria Beatrice, ma che fine fai? No, beh, Francesca, che meraviglia, che meraviglia. Ecco Maria Beatrice. Lorena, Tutta la sera a Tutta la sera a Lorena, ci sei? Io ci sono, tu <ride> non riesco a Mamma, sì ma io non sento niente però. Eh. Noi si viva, l'assassinista. Grazie. No, io visto. penso che non l'hai condiviso, devi condividere l'audio no, del computer. Devi condividere l'audio, aspetta che guardo. <ride> <ride> Luna, ti sentiamo mettiamo <ride> ciao Rosalba Sì, oh, oh, sì, avevo oh, messo muto ciao Aspetta. Aspetta. C'è un bimbo, c'è un'altra okay. cosa. Grazie, vuoi cominciare? Le metto tutto in muto, se no non si sente niente. Scusate, domanda, tutti andiamo. E non nascondo anche un po' di commozione a vederci tante tutte per condividere un momento magari qualche minuto insieme molti di noi si stanno vedendo in vari appuntamenti durante le giornate per le mille iniziative che stiamo portando avanti, ringrazio ancora Bettina che ci ha istruito per quello che sono la condivisione anche via, via web ma ci sta permettendo veramente tanto la forza della FIDAP è anche questa, io stamattina uno dei primi messaggi, perché siamo qui? Perché quando io dico che siamo tutte presidenti sorridenti, è vero, eh, basta far sentire, eh, già nel bienno scorso è stato fatto, quest e quest'altro biennio sarà, eh, sarà sempre di più così, la FIDAP è di tutte noi, stamattina mi sono svegliata, dopo un po' mi arriva il messaggio, mi arriva il messaggio di Patrizia e di Antonia. Noi abbiamo una chat perché comunque condividiamo anche il canto, eh, la lezione di canto ed era venuto in mente di fare un qualcosa visto che avevamo deciso che oggi era la cena delle candele, ma per, uh, ma per uh, motivi che voi sapete è stata, io diciamo all'inizio, diciamo un po' e ho detto no, non la facciamo, ma non l'avremmo comunque potuta fare. Ha detto perché non facciamo qualcosa stasera? All'inizio era andato per il, per il canto, poi invece, devo dire, eh, la forza di questa associazione è anche questo, hanno deciso, cioè, ma vogliamo provare a farlo con tutte le soci? Ho detto, ma perché no? Ecco, siamo qui grazie all'intuizione di, di due fidapene eh, e questa è la forza dell'associazione, il fatto della condivisione, siamo tante, siamo cento, più di cento e credo che l'azione la, di ognuna di noi porta veramente a dei grandi risultati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ecco, la condivisione di un di una, di una candela ci ha portato a stare insieme 10 minuti. Quei 10 minuti, per me, è un nodo alla gola, vogliono voglio dire tanto. Noi stiamo condividendo mm -hmm. paure, eh, il tempo che non sappiamo come, cosa fare, la paura del domani. Io non mi sento sola con voi, eh, sono sola in casa, però non mi sento sola. Sono passate due settimane quasi e non me ne sono accorta. I problemi ci sono, affrontarli insieme secondo me è importante e per me questa sera sono un po' commossa, vuol dire tanto. E oggi più che mai mi sento felice e onorata di essere la vostra residente e felice comunque di essere una socia, prima di tutto della FIDAPA e questa è la nostra forza. Se siamo unite dalle piccole cose possiamo veramente scalare delle montagne intere. E, e ringrazio ancora Patrizia Galeffi e Antonia D'Oronzo per questa grande idea che hanno avuto e la condivisione di tutte noi all'istante. Quindi un abbraccio veramente a tutte quante voi e ragazze, per le nuove socie e soprattutto anche per Angela Adavoli l'altro anno per una cosa, quest'anno per un'altra e per le nuove socie che, che ci sono e sono tante anche quest'anno faremo una grandissima festa, forse la più grande che, che sia mai stata fatta perché è fatta molto con il cuore. Pure. Un abbraccio a tutte se qualcuna vuole interloquire sono veramente contenta. Grazie. Potete schiacciare su, su, sulla vostro nome e vi si, potete togliere il muto. Grazie Presidente, siamo veramente tutte commosse di questa riunione un po' improvvisata ma veramente molto molto sentita, io penso da tutte quante. Io vi abbraccio tutte, sono Cristina, non riesco a mettere il video, la prossima volta sarò più brava. E vi adoro, grazie, grazie. Io sono completamente sorda ma ho sentito perché ho notite tremenda. Vi adoro tutte anche se non ci sono sempre ma sono sempre con voi, con tutto, tutto, tutto il mio cuore, la mia mente e la mia forza. Viva le donne, viva la fidappa parlare, grazie Presidente, di aver accolto questa idea e dire che tu sei emozionata e dir poco e credo che lo siamo un po' tutte in questo momento che è il primo giorno di primavera, quello sì. che ci darà tutte quante l'entusiasmo per andare avanti. Hai ragione, sono passate due settimane e nessuno se ne ha accorto, perché siamo sempre impegnate quasi tutti i giorni. E questa torta, ragazze, è per tutte voi. È la... La... Le ragazze del coro, perché mi hanno detto: perché non prepari una, una torta? Sarà multimediale per la gioia di mio marito. Che però dovrò fare attenzione, e per voi, tutte per voi. E ne farò 20.000 perché voi siate felici, anche seppure in maniera multimediale. Vi abbraccio, tutte sono felice di essere una fidatina da soli 30 anni. <ride> infatti anch'io sono contenta non so se si sente, mi sentite? sì sono contenta perché quest'idea mi è venuta così spontaneamente forse proprio perché in questo momento come ha detto Grazia, bisogna sentirsi unite per superare tutte le problematiche che sono tante quindi è stata una cosa bella che lei abbia accettato l'idea e che tutte l'abbiano condivisa subito con tutta domanda quindi un saluto a tutte quante un caro abbraccio a tutte grazie ciao. grazie ciao grazie grazie a tutte una bellissima iniziativa vi abbraccio e speriamo di vederci presto un grande abbraccio come cioè io non lo so io no, non posso parlare perché due, tre anni fa abbiamo fatto per la prima volta un balletto tutte insieme e, e ci avevano preso per pazze perché avevamo fatto tipo un flash mob ballando. L'anno dopo ci hanno preso per pazze perché avevamo fatto la festa dei 90 anni e c'erano quasi 300 persone al... Fino alla prima settimana di gennaio non sarebbe venuto nessuno, non sarebbe stato bello, non ce l'avremmo fatta. Quest'anno doveva essere una bellissima cerimonia delle candele, un po' particolare, un po' studiata, eh? ma mai avremmo immaginato di farne una così, dai tesoro! Invece... È una bellissima festa. Invece. Guarda, le le è, no, no, no, no. è solo rimandata è solo rimandata, io rimandata. Una cosa, è esatto. Bettina, Bettina io lo dico sempre quando faccio i miei spaccheremo perché sarà fatto penso come non mai con l'entusiasmo e la volontà organizzativa di, di ognuna di noi Ognuno. perché se impariamo a condividere esatto. sarà veramente sarà unica grande ogni che metterà il massimo sì, sono sicura di questo e anche io e poi l'intimità di questa eh, festa, di questa cerimonia delle candele, così intima, ci ha molto avvicinato, sì. quindi la prossima mm. volta staremo eh. benissimo. Eh. Molto esatto. Molto meglio del solito. Eh, eh, Alessandra, ma io, io, mi sentite? Sì, dove? sì. sì. Ecco, la, grazie. Eh, senti, anche io volevo dire la, questa stranezza... Eh, dopo 40 anni che sto in Fidapa, una roba simile non l'avrei mai immaginata. Così prima di morire ho visto anche questa. <ride> eh, eh, voglio eh, no. Vai, prima a morire! Hai una paura, guardate! Magica. Eh, allora. Guarda, Meglio, guarda sei troppo forte! Eh Nadia, eh, ma hai eh, mai ma visto una roba simile? Non l'avrei mai immaginata di partecipare. Una cosa è simile. Eh, sembra quasi una seduta spiritica. Allora di... posso ah, dire? No, io pura l'ho incontrata. No, <ride> no io... l'ho incontrata in, in un evento e mi fa infatti, poco prima del coronavirus. Sì. E mi fa: ehi tu, però con tutte queste cose digitali, con queste cose strane. Che stavi facendo? <ride> però io mi impegno cioè, è sì. hai, è visto? hai è visto? così bravo. ho imparato Vedi. anche a collegarmi Vedi. e stare con voi non mi era mai capitato Vedi. hai Vedi. visto? Vedi. Oh. Vedi, oh. cosa Vedi. mi è capitato? è Letizia eh. Si. Eh. cosa sì, capita? È, è, è Bettina, dove è la Bettina? Eh. sono qua ah, Bettina! cosa eh. mi è capitato? Eh. per colpa vostra tua hai visto? <ride> <ride> Eh, Scusate, Vai. devo dire che Antea si eh. sarebbe collegata, ma Antea sta rischiando, sta per strada e sta guidando. Ah, sì. Sta arrivando questa? a casa, io spero averla a casa questa sera. Chi è questa? Il dal suo ufficetto che hanno fatto un ufficetto ah. con Giuseppe stanno tornando Ah, a ecco. Casa. Allora, Stamattina mi hanno fermato, eh. hanno fermato? Sì, sì, ha detto che si collegava anche che la, la Paloscia a dire il rosario. Anche a me oggi hanno fermato su Aurelia. Eh. Fermano sì. tutti, sì, sì. Eh, adesso sì. A ah, Bettina ha detto sì. che sì. si collegava anche sì, la Paloscia. Sì. ragazzi, eh. eh, non è, è collegata. Paola, Paola è collegata. Oh, Paola mi aveva detto che si collegava. Bruna, Bruna, eh. c'è, Paola, Paloscia c'è. C'è. Oh. Sì. Eh allora adesso abbiamo un intervento importante. Il figlio di Francesca si deve cantare una canzone. Avevi, fate silenzio. Pronto? Vai, ah, sì. dai. Tanti auguri alla vita <susurra> tanti auguri alla vita tanti auguri a voi. Grazie! <Bravo>! Bravissima, bravissima. <susurra> <susurra> Bella. Eh. Chi è che cantava? Faccelo vedere. È un maglietto, aspetta, aspetta. Mm -hmm scusate io devo scollegare perché... purtroppo devo scollegare, vi saluto ciao a tutti! ciao ciao devo ciao vi ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao No. noi vi chiudiamo sì. abbiamo finito l'autonomia sì, altro. bravo allora oh, oh. Bravo. Oh. Bravo. io volevo dire una cosa Alexandra dove era la mia Alexandra? Sì, like Alexandra, Alexandra c'è? sì, io, io? ci sono sì. ok, siccome non c'è eh, Antea sì. Sì. siamo in tante e visto che sai cosa c'è domani con le young non c'è domani? Eh, allora domani si. Sì. Stava lavorando, ma forse sta per arrivare. No, sta... No, dico, no, dico domani è, è confermato quell'appuntamento? Con Penso di sì. sì. sì. A me, allora, a me hanno confermato. Bella... Ok, che magari lo diciamo che è una cosa bella delle young, è un altro sì. bellissimo momento di condivisione. Dillo tu, Alexandra, che ma sei bella. meglio tu. Più... Ah, io penso che la cosa migliore se lo presenta una Young perché eh, alla fine è il loro progetto. Sono qua. La... Ecco, Roberta, Roberta per dai, per fare... raccontaci. Raccontaci che fare domani. Allora, domani a me era venuta questa idea in mente di fare degli incontri tutte insieme e un po' come se fossimo alla radio. Infatti abbiamo chiamato il programma Radio Fidapina. Domani spiegheremo perché Fidapina cosa significano anche le ultime lettere che abbiamo aggiunto, quindi non lo dico adesso e, um, e il programma di domani si chiama Tu chi sei perché eh, vabbè, non dico troppe cose sennò ve lo anticipo e dirlo, orario eh, orario. Eh, alle 17.30 ok alle 17 .30. 30. ma possono starete? partecipare anche le No Young? certo, certo. No, sicuramente certo. potete certo. partecipare tutte ah. Allora, ragazze, mandatemi una mail che lo mando a tutte le, le socie. Le... Puridì. Okay. Okay. Okay. Così sì. lo mandiamo a tutte, no? Sì, sì. sì. Grazie. Vedo sì, sì. che si vedono poco, però nello schermo grande io le vedo. C'è cioè, collegata dopo tantissimo tempo. Vedo Maria Beatrice. Sì, lo so. Grazie. Maria, Maria Beatrice, come si le fa? Martina Palermo, Patrizia. Poi c'è Cristina Sanna, Francesca Gripaudo, eh, veramente tantissime, Simona da... D'Aguanno, Federica Baibel, che ovviamente eh, noi la conosciamo legata al suo museo. <ride> veramente, cioè, pazzesca. Bello, grazie. Grazie veramente, io non ho a parole, voi. solo eh. con il cuore di gioia. Stasera è veramente primavera. Sì, ciao Rosalba ciao Bruna ciao. ciao a tutti, una bellissima iniziativa speriamo di eh, incontrare eh, se incontrare io non mi vedevo mai più eh. Desario, pure tu stasera ti sei collegata finalmente eh, eh, ragazzi eh, so, eh, mi ho detto che mi sono messa pure in ghingheri non eh, vedi? mi eh, sono messa in ghingheri per eh, l'occasione la brava cari. vestita, ho anche la oh, no. conciatura, è eh, tutto eh, come fossi andata fuori oh, no. per la cena. È bella. Eh. Simona puoi parlare, basta che apri il microfono. C'è Simona che vuole parlare, aspetta. Eccola. Sei aperta Simona. Eccomi. Solo un saluto veloce un abbraccio a tutte come scrivevo prima eh, la più bella cena delle candele da quando sono venuta eh. grazie un saluto a tutte ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao. ciao A tutte, ci ciao ciao ciao ciao ciao scusate, ciao scusate, ciao Maria, scusate, ciao ciao mi chiede, c'è Giovanna Gattuso, che leggo adesso. Vuole cantare una strofa di una, di una canzone. Cantala se vuoi. Sì. Ci vuoi Ci far piangere proprio definitivamente. Vai. vuoi. <ride> okay, che... per Però metteteli Vai. tutte in muto, altrimenti succede un casino. Sì. Aspetta, <ride> aspetta. <ride> aspetta. aspetta, dai, aspetta, dai, dai. aspetta. Dai, dai, dai, dai. aspetta. Gai, aspe sì, aspetta. Ok, Giovi puoi cantare. Vado. Amazing grace, how sweet the sound that saved the fretless Was by now I see. Grazie, grazie. Grande, grazie, Bravissima. Oh, buona oh, buona buona buona, grazie. Grazie, grazie, grazie. Cristina, Cristina Sanna ci vuole dire una cosa. Ha alzato la mano lei diligentemente. Sì. Sì, Cristina, eccomi, lì. Mi sentite? So, sì, salutarvi so. sì, abbracciarvi e sì, sì, sì, sì, sì, sì, se distanti siamo sempre sì, sì, sì, sì, sì, a sì, Ciao. Ciao. ciao. Ci, vediamo domani, ci vediamo domani. allora. Ci vediamo domani. A domani. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tutte. A tutte. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. ciao